Allora, Buongiorno, questo è eh, un appuntamento importante, lo stavamo attendendo da tempo e credo che anche la città lo stesse attendendo. Si tratta della presentazione del, del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile ed è per noi un, un punto di orgoglio perché finalmente siamo riusciti a mettere insieme, a fare un master plan di tutte quelle che sono le, le opere infrastrutturali sulla città. Ed è una cosa mai fatta a Roma, mai avvenuta, perché di fatto quello che, che stiamo avviando è una riorganizzazione di un'intera città dal punto di vista della mobilità. Chiaramente come funziona, vi sarà spiegato poi in dettaglio eh, dai, dai miei colleghi che sono qui, però la, la parte importante è la partecipazione. Abbiamo, seguendo quelle che sono le linee europee abbiamo voluto implementare molto uno strumento che consentisse all'amministrazione di dialogare con i propri cittadini per capire quali fossero i bisogni della città e per rispondere adeguata adeguatamente alle richieste che vengono fatte. Per cui ci sarà la possibilità su questo portale di proporre delle opere dare la propria preferenza, commentarle, modificarle e l'amministrazione avrà poi il dovere di prendere in considerazione quelle proposte maggiormente votate, iniziare a, valutare, a valutarne, capire la fattibilità, è un po' quello che in piccolo è stato fatto senza portale per la funivia urbana, la funivia che di fatto ci è stata proposta già nel 2010 da un'associazione di cittadini della zona di Casalotti di Roma i quali cittadini sostanzialmente sono imprigionati all'interno del loro quartiere che è quello di Casalotti perché c'è una via, la via di Boccea che è molto stretta e che non è ulteriormente ampliabile quindi sostanzialmente questi cittadini sono prigionieri del traffico hanno lanciato un'idea qualche anno fa noi l'abbiamo raccolta questa idea e nel momento in cui siamo entrati qui in comune abbiamo deciso di sottoporre questa idea agli uffici e gli uffici l'hanno studiata esattamente questo è un po il meccanismo quello diciamo era possiamo dire una, um, un prototipo, ma questo è un po' il meccanismo che poi sta alla base di questo piano, una partecipazione che ha origine da quelle che sono, uh, in quelle che sono le idee e le necessità dei cittadini, forse un'amministrazione questo deve fare, ossia all'interno di, di un progetto chiaramente più ampio, però ascoltare chi la città la vive tutti i giorni, chi i disagi li vive tutti i giorni, tra l'altro noi amministratori siamo comunque dei cittadini, quindi Abbiamo noi stessi delle esigenze, delle idee, delle difficoltà, quindi questa, questo contributo a più livelli permetterà di migliorare sicuramente il disegno sulla mobilità. Inoltre, ehm, perché è qui anche l'assessore Montuori che si occupa di urbanistica, perché quando parliamo di mobilità noi non parliamo solamente, e banalizzo, di autobus, di tram, di corsie e piste ciclabili, parliamo anche di come le persone si spostano all'interno di una città cioè il concetto di base è come è disegnata la città e come la mobilità può integrarsi perché la mobilità serve ai cittadini è qualcosa in teoria di accessorio e allora noi dobbiamo necessariamente unire le competenze dell'assessore Meleo e dell'assessore Montuori perché noi ci troviamo peraltro di fronte a una città che in realtà dagli anni 60 è un po' cresciuta in maniera spontanea soprattutto nelle periferie e questa spontaneità talvolta non è stata accompagnata da una riflessione profonda sulla, sul modo di raggiungere queste periferie o comunque... Diciamo che le esigenze nel corso degli anni sono anche cambiate, la dimensione della città è aumentata, il numero di, di, di persone che vivono e che frequentano la città anche senza essere residenti è aumentato vertiginosamente. Le statistiche ci dicono che a Roma si muovono ogni giorno circa 4 milioni, 4 milioni e mezzo di persone, probabilmente la città che era stata pensata, se lo è stata, ma per un numero minore di persone oggi si trova ad affrontare uno scenario completamente diverso. Quindi questo piano ci serve per ridisegnare la città, armonizzarla alle attuali esigenze e contingenze e lo vogliamo fare insieme ai cittadini. l'altro ieri era una tangenziale e c'è un parcheggio, dice anche io devo disegnare gli spazi.